che stai facendo sto sto facendo stai filmando allora io farò il cameraman giusto? Bravo. bello non devo farà partecipare il cane, perché okay. io sarò impegnato a fare altre cose e quindi alessandro stasera si rimetterà a fare quello così mi darà la mano e cosa faremo? come vi ho annunciato ho deciso di eh, fare una cosa forte lo faccio perché non mi è mai piaciuto, mai, mai piaciuto, il fatto che ci si debba sempre uh, accontentare uh, dell'esperienza altrui, no? di sottostare a, uh, al sentito dire. Bisogna imparare a non fidarsi di nessuno, neanche delle parole che vi vengono dette da uh, gente che è colta più di voi. Perché comunque si tratta della loro esperienza eh, e non è la vostra, perché ognuno quando fa esperienza fa la propria ed è diversa dalle altre. Ho iniziato anch'io no? a, a, a, a leggere sull'argomento, a studiare, a fare, ma poi mi sono resa conto che in realtà non basta. Non basta perché la miglior conoscenza arriva dalla propria esperienza, bisogna mettersi su campo stop più che altro perché in questo campo è facile lasciarsi influenzare ovvio mm. appunto per quello perché tu senti una, una cosa si una sentono una troppe persona. cose per sentito dire basta certo, uno ti dice ah non fare questa cosa perché è pericoloso ma io non posso eh, basarmi su una cosa che mi hai detto tu per un'esperienza fatta tua e non mia ma questo non solo nel campo del paranormale ma in, in tutti i campi della vita è l'approccio che va modificato e quindi io oggi, stasera, stamotte voglio fare una cosa spinta una cosa spinta che cosa intendo? intendo fare un rituale eh, per evocare e per capire se questi rituali sono veri oppure no perché si legge spesso, ah, il rituale si fa così non fatelo perché è pericoloso non fatelo, io vi consiglio di non farlo perché io ci passo sopra e voglio farlo, voglio capire se è vero e se non è vero, su che cosa agisce e su cosa non agisce io lo so su che cosa agisce principalmente sulla psiche umana, quindi sconsiglio vivamente non di non fare il rituale e basta ma sconsiglio di non farlo perché può attaccare la sensibilità di una persona la psiche di una persona, non perché si dà per certo che spiriti, fantasmi, demoni e quant'altro esistano non si deve fare se si hanno ancora quei preconcetti radicati ormai da millenni o se si è una persona che dà molto retta al sentito dire non va bene questo perché dal momento in cui io sono già condizionata da queste cose vado ad affrontare eh, quello che può essere una cavolata o magari un qualcosa di serio, io ancora non lo so si parte già condizionati e quello che può eh, succedere di pericoloso è proprio il fatto che io mi condizioni e che rimanga condizionata a vita magari qualunque cosa poi mi succederà io darò la colpa a, quella, a questa cosa che andrò a fare per questo lo sconsiglio sì. e tu sei pronta invece? Sì, io sono pronta cioè non mi fa paura mm. non mi fa paura ma questo allora a oggi dico sono pronta a oggi perché man mano che ho potuto sperimentare eh, non, ho mai, non ho mai visto un demone in persona, non ho mai visto un fantasma in persona, non c'è stato mai un fantasma che è venuto da me e mi ha detto buonasera Terry sono il fantasma promaggino. Quindi tu oggi farai questa, questo rituale per fare questa evocazione mm. e non è la paura che rimarrà in qualche modo eh, toccata? Allora, non ti posso garantire al 100% che eh, non avrà poi conseguenze questa cosa, ma su di me, a livello psichico, perché è la prima volta che, che lo faccio. Sono mentalmente pronta ma quello che può succedere nel mentre io non lo posso sapere se non, se, non, se non che non succeda giusto? giusto quindi non lo so non lo so lo farò lo farò con eliminando tutti quei preconcetti tutti quei condizionamenti eh, in cui sono stata bombardata e ci proverò e vedrò cosa succede ho preso via web un, um, un rituale eh, non di quelli che si vedono solitamente su youtube diciamo che parte da un pensiero mh, mh, abbastanza forte è no, un qualcosa per evocare diciamo, i cosiddetti demoni quindi evocherai un demone? cercherò di evocare le, pre, le presunte entità maligne eh, per capire se sia vero oppure no Fatto il rituale, quello che diciamo, dovrebbe mh, aprire la porta no, a questa presunta entità, eh, mi accingerò a, eh, a fare la tavola grigia. Chi c'è? Vorresti che ti dicesse le mie sensazioni? Forza! Cioè noi comunichiamo telepaticamente, tu te ne rendi conto, sì. <ride> mi, fa, mi fa paura questo, <ride> leggi i miei pensieri. No, eh, le mie sensazioni. Mm, è qualcosa di nuovo, quindi è normale che ci sia la paura. La paura però è, è umana, fa parte di noi. Però mi carica anche questa cosa, cioè, aver paura... Mi, mi fa subalzare non mi fa chiudere poi questo dipende anche da, da, da, da, dal carattere di una persona però eh, mi fa reagire ecco io quando provo paura re, quello che cerco di fare è reagire e quindi è giusto che ci sia nel momento in cui io avrò paura reagirò eh, non so come ma reagirò Un'ultima domanda, mm. ma sei in vacanza, sei al mare, giusto? Eh. Non potresti fare come tutte le persone normali che vanno in vacanza al mare, uscire, prendersi un gelato, andare a vedere i fuochi d'artificio, fare i castelli di sabbia, andare a vedere le stelle? No. Tu sei pronto? Tu dovrai... Cioè, Ale io dovrò semplicemente te succeda, me ne frego continuo a filmare giusto? tu fregatene aspetta <ride> <ride> se eh, ti chiedo questa cortesia se ti dovesse uscirti baba dalla bocca <ride> occhi <Ho ti> bianchi <ride> eh. okay. scappo Intervieni intervieni per cortesia ma vabbè va, vado <ride> no eh, se eh, mi vedi stranita nel senso che faccio cose che magari eh, non sono da me cioè mm. tu ormai mi conosci mm. okay. e sei già strana di tua, e già sono strana noto stranezze strane ma proprio strane cioè mm. della serie eh, non ti rispondo sono... tipo in sono trance, male, così. quelle cose lì ti piglio penso, okay. e, e ti sveglio ti e mi, mi, mi porti altrove okay. l'unico caso è questo mm. Okay. Quindi potrebbe anche essere l'ultima volta che vediamo Teresa in condizioni normali queste Sei già pronta alle critiche? Sì, sono pronta alle critiche mm. eh, Sono convinta, tu lo sai Io quando sono convinta di una cosa non c'è niente che mi ferma Sono straconvinta che ehm, Che l'approccio che ho mm, È un approccio sincero che ho veramente voglia e siete di capire e in questo io non ci vedo nulla di male questa cosa la devo fare basta, non c'è altro da dire la devo fare, punto a fare la tavola Luigi. come? dovrò mettermi per terra a fare la tavola di ok dai iniziamo? dai allora manderò indizi e svolgerò il rituale eh, per mia scelta. Comunque adesso eh, andrò ad accendere delle candele, farò un attimo di meditazione, un po' di rilassamento e poi reciterò eh, una specie di preghiera e inizieremo poi a procedere con tutto il resto dopo per fare la tavola usa userò il tappo di questo l'invaluco della candela che è di plastica abbastanza dura e userò questo iniziamo? sale l'ansia sì mi raccomando Ale, eh? ti ho detto, l'unica occasione in cui interven dove devi intervenire è se mi vedi proprio stranita okay. mm. Posso spegnere la torcia? Sì Spiriti, concedetemi, vi prego, il potere di generare nella mia mente e di eseguire ciò che desidero, il cui fine conseguirò con il vostro aiuto. O potenti, gli unici veri dei che vivono e regnano sempre e per sempre, vi imploro di ispirare demoni affinché anche uno di loro si manifesti davanti a me e che possa darmi risposte veritiere e accurate in modo che io possa ottenere il mio fine, premesso che sia appropriato alle sue funzioni. Chiedo questo umilmente e rispettosamente. E aggiungo che sarebbe molto utile per una crescita spirituale. Si spente la candela, le candele. Ti ricordi cosa diceva il rituale? Sì. il rituale prevedeva che se la preghiera fosse stata ascoltata le candele si sarebbero spente contemporaneamente tutte e due si sono spente nel momento in cui finivo la frase e che il demone si sarebbe manifestato a me e potevo farlo in che modo? Cosa senti? Un rumore, ma non so se qualcuno... Un rumore. Come ti senti? No, bene però mi sembra di essere entrata in un'ampolla, in un come se fossi tutta ovattata, non so come dirti. Cioè fino a poco tempo fa sentivo il rumore del mare, sentivo il vento, sentivo eh, la musica, Adesso è come se i suoni si fossero un po' um, ...vattati. Comunque stavo dicendo che il demone si sarebbe manifestato o sotto forma visiva, quindi si sarebbe fatto vedere, oppure che uh, avesse avvertito dei, dei rumori. Io per ora non, sono, cioè, non, non vedo nulla, a parte questa sensazione di essere ovattata Non sento... niente Cioè ma le candele sono spente entrambe allo stesso momento? Sì, non le hai viste? No eh, Le dovevi filmare però E eh, dovevo filmare te se non ti sento mi viene da guardare verso la tua parte, non so perché. Ho appena fatto un rituale, un rituale che dovrebbe aprire una porta, da dove dovrebbero uscire dei demoni, chiedo per favore se c'è qualcuno qui con me e di parlarmi attraverso la tavola, vieni in aiuto fammi capire che ci sei sento camminare dove? lì sento camminare giuro sento Ma ancora? No, adesso no C'è qualcuno qui? C'è qualcuno qui con me, per favore Se c'è qualcuno, vai su sì Per favore, vai sul sì Oh! Che c'è? Non lo so, mi sono sentita a toccare. Ma dove? Qua, sul ginocchio. Ma è tipo un insetto? Un eh, tocco forte? So. No, no, è proprio... Vai per mi Aspetta un attimo, magari... Non un E eh, non lo so come ti sei sentita a toccare Mi sono sentita proprio... Boh, accarezzare bene, credo Non lo so, è stato... Lieve, come se... Eh, come se qualcuno ti soffia con la cannuccia eh. A distanza ravvicinata, è presente? Eh, si sì. Vuoi far pausa? Eh? Vuoi far pausa? No. C'è qualcuno qui con me, per favore? Se sì, vai sul sì. O accendi il capo.